e bentornati sul nostro canale il mondo di Arana e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i pancake soufflé giapponesi, uno street food nato nei paesi asiatici più precisamente in Giappone. Si tratta di un cibo buonissimo preparato per le strade e assaggiato passeggiando. La ricetta ormai sta facendo veramente impazzire i social, infatti sono dei pancake un po' particolari con un'altezza che varia vale dai 3 ai 5 cm. Sono diventati famosi proprio per il loro aspetto la morbidezza e la leggerezza dell'impasto. Molte pasticcerie nel mondo stanno sperimentando la loro ricetta e spesso con un largo seguito popolare. Negli ultimi anni in Giappone moltissimi pasticceri si sono sfidati tra loro per vedere chi faceva i pancake più buoni e più soffici e anche sta entrando nei comfort food più amati al mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa morbidissima ricetta. Per prima cosa dobbiamo creare le forme per i nostri pancake, quindi prendiamo un foglio con una lunghezza di 29-30 cm, creiamo un 5 cm di altezza, lo ripieghiamo su se stesso per avere un doppio strato, poi tagliamo la carta da forno in eccesso aiutandoci con un coltello. Ed ecco qua la nostra striscia. Ora la andiamo a ungere con del burro lungo tutta la lunghezza. Uniamo le due parti laterali e misurandole dovranno avere 9 cm di diametro. Infine le andiamo a fissare con dello semplice scotch, nel punto dove le avevamo unite. Ed ecco qua le nostre due formine. Poi prendiamo una ciotola più capiente e ci mettiamo dentro due tuorli, 20 ml di latte fresco biologico, i semi di mezza bacca di vaniglia e mescoliamo per bene. Poi aggiungiamo 38 g di farina 00, 2 g di lievito per dolci e setacciamo per bene. Infine mescoliamo finché questi ingredienti non si saranno amalgamati. Fatto ciò mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Prendiamo un'altra bowl bella capiente e ci versiamo due albumi e li andiamo a montare per un minuto e mezzo. Poi aggiungiamo i nostri 28 g di zucchero in tre fasi, una volta ogni minuto. Finito di aggiungere tutto il nostro zucchero dobbiamo aggiungere 4 g di succo di limone e continuiamo a mescolare per altri 30 secondi. Quando il nostro albume sarà montato ne andremo ad aggiungere una piccola parte al nostro composto di tuorli. Dalla seconda volta aggiungiamo l'albume poco alla volta e lo mescoliamo piano con l'intento di non smontare l'albume. Continuiamo così finché non lo finiamo tutto. Ecco qua, cari amici, il nostro composto. Finalmente possiamo cuocere i nostri pancake. Su una padella già rovente aggiungiamo il burro, togliamo quelli in eccesso con un panno scotex e con cautela adagiamo le nostre formine dei pancake. Aggiungiamo il nostro composto poco alla volta, un cucchiaio in una formina e un cucchiaio nell'altra formina. Dobbiamo arrivare a circa tre quarti dell'altezza. Aggiungiamo tre cucchiaini di acqua nella nostra padella, poi copriamo e cuociamo per 5 minuti con la fiamma al minimo. Passati 5 minuti, togliamo il coperchio e con coraggio li andiamo a girare tutti e due, aggiungiamo ancora 3 cucchiaini d'acqua, li copriamo di nuovo con il coperchio e li lasciamo cuocere ancora per 5 minuti, passato il tempo necessario togliamo il nostro coperchio e con molta delicatezza andiamo a rimuovere la carta da forno, come potete vedere grazie al burro non facciamo nessuna fatica. e anche il secondo uguale poi li ricopriamo con il coperchio e li lasciamo cuocere per altri 30 secondi e voilà ecco qua a voi i nostri pancake cotti ma guardate come sono venuti bene i nostri pancake ragazzi ammirate che goduria come potete vedere al taglio sono morbidissimi, veramente meravigliosi, alti come non mai. Sono cotti benissimo e se guardate bene ci sono anche i semi di bacca di vaniglia bourbon. Veramente stratosferici ragazzi. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, ma prima di cominciare avevo una sorpresa per voi. Forza, che morbidosi! Wow! Adesso, però, è giunto il momento di mangiarli perché mi sta venendo veramente la l'acquolina in bocca, ragazzi! Un po' di sciroppo d'acido! Mm. Ragazzi, sono veramente buonissimi, leggeri! Sembra letteralmente di mangiare una nuvola, sono morbidissimi, il burro con lo sciroppo d'acero si sposano alla perfezione, vanno ad aggiungere un gusto leggermente dolce. Infine c'è la frutta che gli va a dare un pochino di acidità e tutte queste cose insieme donano al pancake un gusto fantastico. Insomma una merenda pazzesca assolutamente da provare!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 Gli vado ad aggiungere una nota dolce veramente...